Ciao, io sono Michele, Riondino, e leggo Io non ho paura di, ni... di Niccolò Ammaniti. Ho trovato anche un quaderno di scuola a righe con la copertina di plastica colorata. L'ho aperto. Oh, no. Nella prima pagina c'era scritto Questo quaderno appartiene a Filippo Carducci. Quarta C. Le prime pagine erano strappate. L'ho sfogliato. C'erano dei dettati, dei riassunti, è un tema. Racconta cosa hai fatto domenica. Michele, ciao. È la prima ciao. volta che sei in sala di registrazione con noi, con la Emmons, e appunto hai cominciato con una paura di Nicolò Maniti. Com'è stata questa esperienza? Com'è andata? Beh, bene, sta andando bene. Eh, diciamo che... che lo. La temevo molto come esperienza perché, perché non sono. Non, non, non, ho mai, non, non ho mai letto ad alta voce, ecco, non sono uno di quelli che, quando legge, legge ad alta voce, anche se questo è un esercizio che invece dovrebbero fare tutti perché, perché, perché, perché aiuta molto, soprattutto a sciogliere la lingua. Ehm, la trovo però un'esperienza molto divertente, cioè si sta, si sta rivelando un'esperienza molto divertente perché ieri abbiamo fatto il primo giorno e... e non è stato semplice rompere il ghiaccio. Poi però a un certo punto ti rendi conto del ecco, il, il potere narrativo di un attore, no? mi ha sempre affascinato anche se, se sono sempre scappato dalla narrazione proprio per timore di annoiare. Invece, invece ho scoperto, grazie all'audiolibro, quindi alla lettura, uh, di essere un ottimo veicolo, cioè la voce stessa può essere un ottimo veicolo. Uh, e quindi, quindi niente, mi ha fatto, fatto scoprire cose nuove. Sono uscito dalla mia camera abbottonandomi i pantaloncini. Lei mi ha sorriso. Eccolo qua, quello che non dormiva con gli ospiti. Buongiorno. Vieni a darmi un bacio, grande lo voglio, voglio vedere quanto grande lo riesci a dare. Appunto hai parlato dei bambini, no? C'è questa proprio lingua dei bambini, anche la loro immediatezza. A un certo punto c'è questa scena meravigliosa quando si incontrano giù nella grotta e si dicono ma no, tu fai la quarta, anch'io faccio la quarta uguali, no? Questa forza veramente incredibile. Com'è dare voce a loro appunto? Qualche, tu dici, non faccio le vocine, certo, ma c'è una modulazione tua perché entri, ovviamente. Deve. Sì, infatti, poi alla fine eh. le vocine le fai, no? <ride> no, però, no, no, no. però mm, nel senso, le fai perché eh, anche a me è, pi pi pi pi è piaciuta tantissimo quella parte lì, ma perché um, ecco lì uh, a un certo punto la narrazione eh, comincia a descrivere un'azione mm. e l'azione è, è, è compiuta da due personaggi due personaggi bellissimi tra l'altro um, da lettore ti posso dire che lì comincia a provarci gusto mm. ma il gusto quasi dell'odipotenza perché perché perché C'hai delle battute, c'hai i ruoli, due ruoli diversi, c'hai delle battute, tra l'altro battute uguali, sono le stesse parole, tu fai la quarta, io faccio la quarta, tu hai nove anni, io ho sì. nove anni, che però definiscono davvero un campo d'azione molto, molto stretto, un buco, però ti dà la possibilità del lettore di godere di, dei, dei tempi lunghi proprio per creare la dinamica e quindi leggi una parola scritta, ma descrivi un'azione compiuta e cerchi di farlo in maniera del tutto rilassata e di dargli anche del dinamismo, Ecco, lì quelli, quelle sono le parti più belle da leggere, quelle lì dove puoi prenderti i tuoi tempi e, e, e, e, lì, e lì sono i silenzi importanti, i respiri, eh, appunto, quello è molto bello, qui. questo mi piace molto, mi piace molto anche il rapporto con, con il microfono. insomma.